Le strategie per lo sviluppo digitale dell'Italia si concentrano su alcune azioni che possono abilitare un nuovo futuro per i cittadini e le stesse amministrazioni pubbliche. L'identità digitale, per esempio, ci permette di accedere con un'unica password a tutti i servizi online dell'APA, servizi che devono essere disegnati in modo omogeneo, accessibile e usabile. L'anagrafe nazionale della popolazione residente crea le condizioni per una più efficace interazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione e anche una migliore interoperabilità tra le amministrazioni pubbliche. I pagamenti elettronici poi avvicinano la PA alle logiche del commercio elettronico, rendendo più facile la realizzazione dei servizi che si svolgono interamente online. Si aprono quindi nuove strade per utilizzare il digitale come leva di trasformazione economica e sociale, mettendo al centro l'innovazione i cittadini e le imprese. Sentiamo Antonio Samaritani, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che ci presenta brevemente queste grandi novità. Quali sono le priorità dell'agenda digitale dell'Italia? Le priorità dell'Agenda Digitale Italiana si possono riassumere attraverso cinque elementi che ci siamo dati per poter portare a termine ed implementare tutto il programma del governo e sono SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, in estrema sintesi SPID significa dotare tutti i cittadini italiani di una propria identità che corrisponda a un sistema di accreditamento, cioè una user ID e password nella uh, logica più facile fino ad meccanismi tipo di one time password che corrispondono quindi a un'autenticazione più sicura e più forte ma comunque di un'identità e di un sistema di autenticazione solo con il quale accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione italiana e nella nostra ambizione con la quale accedere a tutti i servizi online anche privati. Il secondo elemento è la NPR cioè l'anagrafe della popolazione residente. Allora, questo è un progetto ambizioso che implica la eh, centralizzazione e quindi il consolidamento in un unico database di tutte le anagrafiche locali, quindi vuol dire passare da 8100 sistemi uno per comune a un sistema nazionale con tutti i vantaggi che derivano dal fatto della centralizzazione dei dati, sia in termini di, effic di efficacia, sia in termini di efficienza, sia in termini di servizi nuovi che si possono fare al cittadino avendo una base dati unica. La terza priorità è il sistema dei pagamenti elettronici, in estrema sintesi vogliamo fare quello che è stato fatto per la fatturazione elettronica, quindi portare tutti i pagamenti della pubblica amministrazione in digitale. Il sistema funziona, abbiamo oggi un numero già significativo di amministrazioni collegate, più di 600 e, e abbiamo però in corso alcuni importanti accordi con alcuni, per esempio con ehm, il Ministero, che stiamo finendo i test con le scuole e quindi avremo a breve tutte le scuole collegate attraverso un accordo che facciamo direttamente con il Ministero dell'Università e Ricerca, il che significa 11.000 scuole che entrano tutte in un colpo solo. Ecco, il programma prevede entro il 2015 l'adesione di tutte le amministrazioni e entro il 2016 il dispiegamento della soluzione. E Questa è la terza importante eh, priorità, la quarta è il sistema relativo alla eh, per dire, la creazione di linee guida per lo sviluppo dei siti e dei servizi online, Allora, tutti i siti della pubblica amministrazione oggi sono diversi uno dall'altro, il cittadino fatica a trovare le informazioni perché sono dispersi in modo diverso uno dall'altro, quello che stiamo facendo è la standardizzazione del, della navigazione e quindi dell'esperienza utente. I primi esempi sono già usciti, il sito del governo, soldi pubblici, eh, Italia Sicura, Open Cantieri e sono tutti fatti ovviamente temi diversi ma tutti con la stessa filosofia di semplificazione della navigazione e soprattutto responsive, cioè utilizzabile anche su dispositivi mobili. La, la quinta, chiedo scusa, è ultima, è ultima priorità, è quella relativa alla, ehm, invece, ehm, interoperabilità, allora se abbiamo costruito le infrastrutture nazionali che dicevo prima cioè sistemi di entrata nei servizi, speed, quindi autenticazione, pagamenti, back-end linee guida per costruire servizi, quello che adesso ci manca per completare il, lo schema è dare le regole tecniche di interoperabilità, in modo che ciascun servizio possa parlare con gli altri e quindi si possano comporre servizi nuovi per i cittadini come mattoncini dell'Ego. Il sistema di identità digitale unica quali benefici porterà ai cittadini? Il sistema di identità digitale unico porterà ai cittadini significativi vantaggi in termini estremamente sintetici. Da un lato comodità e eh? quindi andiamo a sostituire il foglietto che tutti abbiamo in tasca piuttosto che il, il file Excel piuttosto che i numeri nascosti nella rubrica del telefono o comunque con qualunque altro sistema per ricordarsi le decine o le centinaia di password e di utenze che abbiamo su tutti i siti che abbiamo registrato. Questa è unica una sola per tutta Italia, per tutti i siti, quindi una password, un'utenza ce la si ricorda. Il secondo, la secondo eh, beneficio sta nella sicurezza, qui noi stiamo parlando di un'identità che viene rilasciata a fronte di un'identificazione fisica, quindi immaginatevi il livello di ehm, innalzamento della sicurezza e di trust delle transazioni sulla rete, per esempio quando i privati aderiranno nella sharing economy il fatto di avere un uh, potersi scambiare il passaggio piuttosto che condividere una casa piuttosto che condividere una macchina eccetera eccetera avendo a monte un sistema che identifica l'utente e non semplicemente una user ID, una password che sono state create magari di fantasia. Quindi sostanzialmente direi in estrema sintesi, comodità da un lato e sicurezza, sicurezza della transazione, sicurezza dell'utente. L'anagrafe unica, oltre a rendere più efficiente la gestione dei servizi anagrafici, abilita anche nuove opportunità di servizio pubblico? L'anagrafe unica abilita nuovi servizi per il pubblico, perché abilita nuovi servizi? Perché ehm, la gestione dei dati consente sostanzialmente di trasformare la pubblica amministrazione in un'amministrazione proattiva, faccio un esempio per capirci, quando scade un certificato è l'amministrazione che può avvisare il cittadino attraverso un sistema di notifiche avendo i dati in pancia. Eh, trasliamolo sul sistema sanitario, avere i dati anagrafici consente di eh, pensare alla prevenzione in campo della medicina e quindi di informare di, eh, rispetto che so, a test diagnostici da fare al raggiungimento di unità anagrafica o e, elementi di prevenzione che, che il servizio sanitario vuole decidere di adottare. Quindi in estrema sintesi, dati implica gestione del dato e quindi implica cambiare il rapporto con i cittadini e diventare un'amministrazione proattiva. Dopo la fattura arriva il pagamento elettronico. Per le imprese e la pubblica amministrazione cosa cambia? Per la, il pagamento elettronico che introdurremo cambia radicalmente eh, lo scenario della PA diciamo per due motivi fondamentali. Il primo è il livello di efficienza. Un pagamento elettronico consente di fare in automatico tutte le operazioni di riconciliazione, quindi normalmente le pubbliche amministrazioni spendono un sacco di tempo nel riconciliare spesso manualmente le operazioni contabili perché tutte le volte che avviene un pagamento spontaneo, fatto per esempio a un ufficio postale o fatto attraverso, ma senza un identificativo del motivo per cui viene fatto il pagamento, è chiaro che l'amministrazione deve cercare di capire perché. Il sistema dei pagamenti ha inserito in automatico l'identificativo eh, di pagamento e quindi tutti i pagamenti sono riferiti ad una posta di bilancio in automatico quindi tempi di riconciliazione ridotti a eh, zero, diciamo, comunque a tempi estremamente limitati. Il secondo è il vantaggio per il cittadino, perché noi stiamo parlando di una piattaforma che ha tutti i prestatori di servizi e di pagamenti già collegati e quindi il cittadino fondamentalmente può scegliere quello che più gli piace e normalmente immagineremo sceglierà o la propria banca o comunque l'istituzione della quale è già cliente. Il terzo eh, beneficio è di nuovo un beneficio che è prevalentemente della pubblica amministrazione e che è relativo al fatto di poter comunque, avendo tutti i flussi in elettronico, poter fare veramente a questo punto analisi dei dati. Allora, attraverso i pagamenti in elettronico, avendo già la fatturazione in elettronica, la pubblica amministrazione può veramente fare business intelligence a questo punto e quindi può raggiungere una nuova frontiera in termini di spending review, in termini di analisi dei modelli di consumo, cioè in termini di tutte quelle operazioni che consentono di utilizzare i dati per fare veramente eh, scouting e intelligenza. I siti web della pubblica amministrazione dovranno seguire uno standard di usabilità uguale per tutti? Con le nuove linee guida ci sarà effettivamente un grande miglioramento dei siti della pubblica amministrazione e il nostro obiettivo è di rendere eh, voglio dire, facili eh, per il cittadino l'accesso ai servizi. Credo che eh, il ragionamento debba partire da un dato, che è il dato europeo sull'e-government. Allora l'Italia è meglio è nelle prime posizioni nella produzione di servizi di government è tra le ultime posizioni europee invece nella fruizione dei servizi di government. Allora questo ci deve far riflettere su due cose e quindi l'importanza di aver dato delle linee guida sul fatto che oggi le linee guida per noi vogliono dire anche recupero di produttività perché se facciamo una cosa che poi non usiamo forse è, il, è altro che di Review, no? siamo al, a proprio quello che non dobbiamo fare che dobbiamo evitare. Allora le linee guida portano e dovrebbero andare come obiettivo a chiudere questo gap che noi abbiamo tra la produzione di servizi e il loro utilizzo, perché se facciamo dei servizi semplici e facciamo dei servizi veramente fruibili, noi facciamo quel salto di qualità che dobbiamo fare. Sono ovviamente graduate, fatemi dire, perché è chiaro che una pubblica amministrazione locale non può perdere la propria autonomia nel disegno del servizio ma deve rispettare alcune regole, alcuni standard di tipo tecnologico e alcune regole di fruibilità, tipo per arrivare, a fare che cosa? per arrivare a fare la pubblica amministrazione semplice, cioè per arrivare a, con pochi clic a portare sulla transazione oppure sull'informazione che il cittadino richiede.